Quando si parla di Europa, immancabilmente c'è qualcuno che fa riferimento al grande progetto del manifesto di Ventotene di Spinelli. Vorrei iniziare da una cosa, se c'è una cosa che non c'entra niente con la costruzione europea è il progetto del manifesto di Ventotene, che per essere precisi venne in qualche modo, il manifesto è opera di Spinelli e di Colorni e di Ernesto Rossi. Colorni morì durante la guerra, Rossi poi morì nel 67. Il più nogevole di tutti è stato Spinelli, il quale, peraltro, già un anno dopo la pubblicazione del manifesto ritenne di doverne prendere le distanze perché in effetti. Un po' troppo utopistico, un po' va bene. In realtà, se noi tentiamo di fare una storia dell'Unione Europea dal 1945 ad oggi, ecco, non andiamo più indietro nel tempo, ci accorgiamo di scrivere una storia di un fallimento politico, di un clamoroso fallimento politico. L'Unione Europea ha ah, un progenitore in Mazzini, con voi sapete che però diceva tutte altre cose, un progenitore più recente in un personaggio che chissà perché non viene citato mai o quasi, che è Udenov Kader, un diplomatico austro-ungarico, ehm, padre e madre era uno sero e l'altra giapponese, quindi un uomo che appartiene al mondo eh, dell'alta borghesia, dell'alta diplomazia eh, del tempo che subito dopo la prima guerra mondiale, un po' sotto l'effetto dello shock, del grande massacro un po' in qualche modo percependo il rischio di cui diventa la certezza di una marginalizzazione dell'Europa che non è più il cuore del mondo inizia a proporre una qualche il suo progetto di paneuropa che però attenzione non era una cosa che rimuoveva tanto eh, la dimensione statuale nazionale anzi tendenzialmente lui proponeva una formula di tipo confederale mentre invece eh, Spinelli, Colorni e gli altri proponevano una federazione europea. Cosa, differenza ancora più importante, Cuneo Scalerzi proponeva la costruzione di un eh, grande edificio, di un'operazione di architettura istituzionale affidata essenzialmente a diplomatici, manager, dirigenti politici, cioè un progetto squisitamente italiano di Ventotene al contrario pensava di trasformare eh, le varie resistenze antifasciste che c'erano usate in rivoluzione europea per far nascere un nuovo soggetto statuale in cui ci si riconoscesse quanti. Ora il progetto di Ventotene è stato semplicemente un'etichetta utilizzata nella maggior parte dei casi. Ma quando andremo a riprendere le fila del discorso, dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, assisteremo al riprendersi del discorso di Pan-Europa, sia pure in forme un po' dissimulate. L'europeismo di Spach, di Adenauer, di De Gasperi, così via, fu essenzialmente un europeismo confederalista ancora una volta c'era una cosa lo spavento della guerra la constatazione a questo punto non più la previsione ma la constatazione della marginalità europea nel contesto internazionale in cui si afferma la teoria dei grandi spazi che inizia a superare quello che è stata l'anima dell'ordine europeo l'Ordine d'Esfalto, cioè l'indipendenza di ciascuno Stato, eccetera eccetera. Qui nascono alleanze permanenti, per la prima volta dotate di strutture organizzative politico-militari permanenti, unitarie. Non c'è mai stato prima qualcosa di simile alla Nato in E nasce quindi questo progetto che è essenzialmente politico, prima ancora che economico, L'unica iniziativa che avrà un in qualche influsso economico, ma nata per politiche, è la nascita della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, per rimuovere una volta per tutte l'antagonismo franco-tedesco in materia. Nasce questa idea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio che in qualche modo neutralizza questo conflitto. Però, il progetto generale è il progetto di una concentrazione che si esprime soprattutto in un disegno di ordine militare, l'istituzione della comunità europea di difesa. Non proprio un esercito europeo, ma l'integrazione dei vari eserciti nazionali per permettere all'Europa di avere una voce comune. Per quanto possa sembrarsi, o naturalmente parlo, dell'Europa occidentale, Parlo di Germania, Italia, Francia, Benelux. All'inizio si pensava all'Inghilterra però si è sempre venuta un po' fuori, eccetera. All'inizio si avrebbe potuto pensare a una possibilità americana nei confronti di con questo disegno, assolutamente no. Inizialmente gli americani erano favorevoli, più che altro perché pensavano che attraverso lo schermo della CED si potesse procedere al diarmo tedesco adesso gli americani imitavano molto a una Germania riarmata e potentemente riarmata come principale argine, come pilastro della politica del contadino nei confronti dell'est Europa. Questo disegno naufragerà. per il voto contrario del Parlamento francese. Dove eh, comunisti, collisti, partenariati socialisti ed altri voteranno contro, seppure per pochissimi voti, il progetto della CERTELA bocciata. Quindi, questa è la fine del primo progetto eminentemente politico di un'Europa, se volete, confederale, ma comunque soggetto. Dopo un paio di anni di disorientamento si affaccerà a un nuovo progetto, quello che sforcerà nel Trattato di Roma e nelle del MEC, il Mercato Comune Europeo. Quindi un ruolo importante sarà quello svolto da Jean Monnet, il quale sul modello della cieca dice, vabbè, d'accordo, il modello politico è fallito, lo vediamo in un altro momento quando ci saranno migliori condizioni per adesso puntiamo a una cosa, all'integrazione economica, per la verità il buon Germain aveva dalla sua cosa il successo che aveva avuto l'Unione Europea dei Pagamenti la UE istituita intorno al 50 e che sostanzialmente si basava su un'idea che peraltro aveva un progettore non esattamente democratico, era il ministro Schaffer del terzo Reich, che proponeva lo scambio in compensazione. Cioè io non ti pago subito il carbone che mi dai, eh, ti vendo tecnologie, prodotti tecnologici, alla fine dell'anno facciamo la differenza e io ti do la differenza. Qual è il vantaggio di questo modello che, sinceramente io nella situazione attuale riprenderei, la situazione attuale, il vantaggio è questo, che non dovendo pagare volta per volta tu sei costretto a ricorrere al credito molte, molte volte in meno, è per cifre molto colpito, una volta all'anno la differenza paga quello è definito. Questo meccanismo funzionò abbastanza bene. Si diceva che l'Europa era diventata un piatto di spaghetti perché era basata su un intreccio di rapporti bilaterali che appunto prevedevano questo tipo di complessazione. Nel complesso questa cosa funzionò, poi verso la fine degli anni 50 venne dismessa, ma venne dismessa perché nel frattempo aveva funzionato. Cioè in qualche modo la reindustrializzazione dell'Europa si era realizzata molto più che per le provvidenze del piano Marshall per questo tipo di, eh, diciamo, di pratica economica che aveva fortemente favorito l'economia reale rispetto a quella finanziaria in quei momenti. Per aveva ridotto il costo dell'intermediazione finanziaria. Questa nuova formula avrà un certo successo per diversi anni, al punto che, verso la fine degli anni '60, eh, c'è, cioè, nel frattempo, verrà costituito un nuovo ente, l'Euratom, cioè l'Agenzia Europea per le Ricerche Nucleari, per l'energia e E l'idea di Coutanò fu quella di. Eh, procedere a una confederazione se non degli stati, degli enti europei, MEC, Euratom e eh, CECA, dando vita alla CE, Comunità Economica Europea. Quindi l'Europa che non sarebbe esistita era un soggetto politico immediatamente, però cominciava ad essere un soggetto economico che per la verità ebbe fino sì, a un certo punto un certo successo, quando però iniziarono alcune battute d'arresto, ma anche lì mentendiamoci, per esempio la cattiva riuscita del piano Machort per quanto riguarda l'economia agricola europea, ma anche per altre cose. E il progetto alla Giannone iniziò ad avere il grosso. Negli anni 70, anche per effetto della crisi del 74, mondo la, la situazione diventò meno brillante, i risultati furono assolutamente meno brillanti di quanto erano stati nel decennio precedente. Si iniziò a porre il problema di una riforma dell'Unione, qualcuno iniziò a parlare dell'opportunità di una moneta per lui. Beh, andiamo fino in fondo nel processo di integrazione economica e realizziamo la moneta. Per la prima volta se ne parlerà nel 78, quando intanto verrà varato il sistema monetario europeo, che introduce una novità, perché sì è l'integrazione europea che c'era stata prima, basata e senza aduso economia, però qui compare il della moneta, che è una cosa che coinvolge direttamente gli Stati. Nasce questa, nasce questa moneta virtuale che è leggo lo sud europeo che vive in una serie di relazioni bilaterali con ciascuna delle monete le varie monete nazionali fanno parte del serpente monetario europeo il sistema monetario europeo Rosme anche questo avrà un relativo successo salvo poi nei primi anni 90 impattando con un mondo di per perturbazioni di mercati soprattutto finanziari costringere a un ripensamento ripensamento che gradualmente mentre si realizzava il grande mercato unico europeo che portava fino in fondo le premesse del trattato di Roma e di Pava comincia a nascere l'idea del scambio integrale e abbattimento di ogni barriera all'interno dell'Unione Europea e però la moneta ecco l'incontro di Maastricht dove l'idea comincia a essere quella di sposare l'integrazione economica europea con l'integrazione politica per il cambio della moneta la moneta leva fondamentale come avete sentito, del potere di intervento statale in economia. Intervento, attenzione, di volta in volta chi pensa semplicemente a un tribunale che regola il mercato, chi pensa invece a uno strumento che potrebbe essere di intervento. C'è tutto un dibattito in quel momento. Non tutti sono felici di quest'idea. Per esempio l'Inghilterra, che è entrata nella una europea nel 74, non aderirà mai al progetto dell'euro, pur riservandosi su questo senso. E facendo, facendo parte, parte, questa è una delle attende, l'Inghilterra non fa parte della moneta dell'euro, continua a dire la sua moneta sterlina, però siede nel consiglio della BCE e ha la capacità di voto. Adesso con la Brexit il discorso sui socialità politicamente meno facile, quindi primo primo poi bisogna fare anche questo. Ma comunque si decide che la moneta sarebbe stata la luce che ci avrebbe portati a venire. E si cominciano a fare progetti. C'è il progetto di Costituzione europea che susciterà degli entusiasmi dei giuristi e politologi, in particolare di sinistra. L'idea della Costituzione senza Stato. Che quelle cose mi ricordate indietro tutta di Renzo Angole, dove ogni tanto c'era il conto che diceva ma cosa sarebbe eh, questa, questa cosa senza Stato? Senza Come dire Stato? un coreografo senza Stato? la Corea? Non c'è a dire niente, una cosa con l'altra. Beh, l'idea inizia a essere questa, la moneta ci porterà e noi intanto facciamo la Costituzione senza Stato, appunto il coreografo senza Stato Corea. E venne fuori un primo progetto di costituzione europea un volume. Io per il certo periodo della mia vita ho insegnato il diritto pubblico è meno male che ho lasciato il diritto pubblico per storia perché l'idea di insegnare diritto costituzionale su una costituzione di oltre 600 articoli con articoli che arrivavano fino a 18 comi in cui è sotto comune perché. C'era la proposizione, proposizione generale, generale, poi c'era l'eccezione e poi c'era il sottocomma dell'eccezione e Io credo che ci sarebbe stato più studente in grado di passare le di diritto costituzionale. Una costruzione barocca assolutamente. assolutamente prima di una logica unitaria perché in realtà frutto del compromesso continuo fra le richieste di grandi in particolare quelli più piccoli che si sentivano meno tutelati e quindi ogni volta dovevi stabilire ad esempio il meccanismo per decidere del voto che non poteva essere più quello dell'unanimità e allora sì no, un momento la maggioranza non si sa. Dipende dal numero dei paesi, paesi sì. e, e però, però momento, momento, la popolazione, sì. perché non no, poi mette sullo stesso piano il Lussemburgo, Lussemburgo eh, e la Germania federale all'epoca, poi dopo no, no, che era già la Germania unificata. E quindi no, no però lo no, no, no, no, facciamo solo su, su, sulla popolazione, popolazione, poi il eh, Lussemburgo, il Lego, non conta più niente, allora dobbiamo fare. Un voto ponderale che consideri la popolazione, il contributo economico alla Unione Europea e il singolo Stato in modo che ciascuno ha una quota di voto da esercitare, ma questo non basta perché, comunque, dovrebbe Basta si mettono d'accordo i tre principali, i tre quattro i principali e il fatto maggioranza, no, allora stabiliamo tutto un sistema di maggioranze qualificate. Per cui ci sono decisioni in cui il voto deve essere proporzionato alla popolazione, altre eh, di tipo paritetico, eccetera, eccetera, e viene fuori una cosa assolutamente inutile. Per nostra fortuna, questo soggetto di costruzione venne sommamente bocciato dai referendum in, in Francia, Francia in uh, Danimarca. E se nella memoria non mi ingannano, dovrebbe essere cioè, per il Cicciolini nella Repubblica Ceca che non si, si tenne proprio perché si era ascoltato. Scoperta, che se è stata la, la, la. mi pare che hanno fatto anche in Olanda. E in Olanda, in Irlanda ci hanno fatto votare due volte. In Irlanda c'è stato, un stato, stato il voto parlamentare che è successo da quel partito, dopodiché, dopo un anno di disorientamento, stile quello succeduto alla bocciatura della CED, si è arrivati al Trattato di Lisbona, che ha ulteriormente, Trattato di Lisbona che ci si è guardati bene da sottoporre a referendum popolari e che è passato semplicemente tramite approvazione parlamentare e buonanotte, che però non ha mai funzionato francamente, perché nel frattempo è sopraggiunta la crisi europea con forti perturbazioni su quello che doveva essere il cuore della nuova Europa, l'euro, dove la crisi greca, il crescente debito italiano, eccetera, eccetera, hanno iniziato a far temere che la stessa moneta potesse unirle. E quindi di nuovo a ogni ondata di fallimento la risposta era sempre la stessa. Perché c'è stato questo insuccesso? Perché non c'è abbastanza in Europa, ci vuole più Europa. Beh, ci ha fatto una lista con il nome di più Europa. Oh, Manca a dirlo, questo più Europa poi non veniva mai fuori, cioè sì, veniva fuori, ma non funzionava. E allora, cercherò di impiegare molto meno tempo per questa mia comunicazione. È arrivato il momento di porci un problema, ma perché il progetto, anzi i progetti europei, perché noi abbiamo avuto una serie di progetti: quello politico confederale iniziale, quello alla Jean Monnet, tutto basato sul ruolo dell'economia, dell'integrazione economica, poi abbiamo avuto il progetto eh, con l'euro della trazione monetaria. Di mezzo abbiamo avuto questi vari progetti di costituzioni europee, eccetera, eccetera, cioè non ha funzionato mai. Al massimo quello dell'integrazione economica ha avuto un suo relativo successo, durato una decina d'anni per poi iniziare una lenta eh, crisi, ma insomma nel complesso non ha funzionato. Perché? E, e qui si pongono una serie di problemi in primo luogo c'è un problema l'identità europea guardate che se voi chiedete a un qualsiasi cittadino europeo compreso il vostro vicino di sedia eh, ma tu cosa sei? quello ti dirà italiano non ti dirà europeo oppure ti dirà tedesco, greco, spagnolo eh, anzi qualcuno ti dirà catalano arrabbiandosi molto col fatto che lo chiami spagnolo e qualche altro ti dirà scozzese non del tutto convinto dell'identità inglese tutti per carità ti diranno ma sì, ci riconosciamo l'errore però ciascuno ha la sua identità cioè il problema qual è? non siamo riusciti a costruire un'identità europea e non sarebbe stato facile intanto perché la storia europea è la storia delle nazioni perché siamo l'angolo di mondo con la maggiore frammentazione linguistica rispetto allo spazio. Eh, beh, sì, ci sono ovviamente situazioni di tipo tribale, etnico, per esempio in Siria, eccetera, però comunque come varianti di una stessa lingua, spesso. È un po' difficile dire che il tedesco, lo spagnolo, il portoghese, il polacco, sono varianti di una stessa lingua sì, uno stesso ceppo linguistico peraltro con influenze molto diverse quindi intanto c'è questo problema problema non secondario perché se hai lingue diverse hai un sistema di mass media diverso e hai opinioni pubbliche diverse perché quello che legge la... Eh, il Times, e quello che legge il Corriere della Sera, quello che legge il Paese, tendono ad avere immagini diverse del mondo e anche della stessa Europa. Quindi prima di tutto c'è questo tratto identificativo che ha la sua importanza. La lingua poi non è solo, attenzione, un fatto culturale, è anche un fatto economico. L'imposizione dell'inglese che si sta tentando in tutti i modi, è una cosa che poi ha una serie di ricadute. Pensate per esempio al fatto che c'è chi avendo produ producendo film, libri, canzoni nella lingua accettata come veicolare a livello del mondo non deve tradurre niente e tu invece che scrivi in italiano devi o oh, fai il film in italiano devi essere tradotto. Questo si traduce in un differenziale di concorrenza molto forte quindi questo è già un aspetto che poi incide c'è poi un problema di natura sociale da questo punto di vista noi veniamo da una tradizione che nello Stato nazionale vede prevalentemente l'aspetto culturale qualcuno ci vede anche l'aspetto etnico o di sangue, vabbè, lasciamo perdere l'orore, ma ogni Stato, non è solo, certo, c'è una dimensione culturale, se i tedeschi, e guardate come la lingua conforma, modella il mondo, se i tedeschi usano la stessa parola per dire colpa e debito, e perché evidentemente hanno una concezione completamente diversa del rapporto con la finanza, per esempio de... ma pensate solo a una cosa non è perfettamente un caso che noi europei, russi in particolare, ma anche tedeschi siamo popoli di giocatori scacchi, scacchisti e gli americani sono un popolo di giocatori di poker il gioco strategico contro il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è per sua natura molto più conforme all'impiego finanziario. Non è un caso che Keynes una volta abbia detto chi pensa di basare lo sviluppo economico sui proventi dei mercati finanziari è uno che praticamente vuole affidare lo sviluppo economico ai proventi di un casino. La differenza rispetto ai tempi di Keynes è questa, la finanza resta pur sempre un casino. La differenza è questa, che adesso il, la roulette è truccata, il croupier mette le mani in tasca ai giocatori che giocano a fish false. E insomma non è proprio esattamente la situazione ideale neanche dal punto di vista del mercato devo dire, eh? per cui che cosa succede? succede che questo gioco sfondina lo stesso progetto perché? Eh, perché ogni stato vedete è il campo magnetico di un gruppo di interessi che ci sia la democrazia o non ci sia la democrazia come auspicherebbero gli ordoliberisti è secondario perché comunque ogni Stato deve basarsi sull'integrazione dei diversi gruppi sociali, è inevitabile che ci siano interessi diversificati, contrapposti, che questi interessi non siano riduciti alla dimensione individuale ma creino gruppi, aggregazioni con i sogni con aspettative diverse e alla fine che ci sia la democrazia o non ci sia devi comporre gli interessi intorno a questo magnete che è lo Stato per cui ci sarà qualcuno un po' più vicino al sole che si riscalderà di più e man mano che ti allontani sarà più freddo però nel complesso tu tieni insieme una compagine sociale quando nel 1919 gli spartachisti pensavano che la classe operaia li avrebbe seguiti nella rivoluzione, e dovessero poi constatare che la classe operaia in grande maggioranza restò fedele alla socialdemocrazia che accettava il grande compromesso con l'esercito e con i partiti non solo di centro, anche di destra moderata come tedesco nazionali come ora perché accadde, perché in qualche modo la classe operaia tedesca aveva il timore di compromettere quello che era riuscita a conquistarsi nel sistema industriale tedesco che aveva un certo livello di eh, plusprofitto, di plusprodotto da redistribuire anche nei salari e tornare ad essere una serie di state e c'è, avrebbe messo in discussione questo era giusto, era falso probabilmente era sbagliato ma non c'entra i gruppi sociali si muovono sulla base di quello che percepiscono come il più vantaggioso inserimento nel sistema sociale costruito ecco, il problema è questo che noi continuiamo ad avere il sistema sociale tedesco, italiano, francese, spagnolo, polacco, eccetera, mentre non si è costituito un sistema, uno spettro di interessi costruito a livello europeo. Ogni Paese continua ad avere la sua particolare struttura di eh, compensazione sociale non è solo una questione di stato sociale che ha il suo peso in questa faccenda è una cosa che investe dal diritto del lavoro all'istruzione e che obiettivamente con buona pace degli organi liberisti e delle correnti similari che li affiancano e non si possono affidare solo al mercato inevitabilmente devi comunque comporre una società totalmente assidata al mercato della sanità all'istruzione eccetera eccetera in realtà non riuscirebbe a funzionare questo anche il ceto politico attuale totalmente imbevuto dei luoghi comuni del neoliberalismo lo capisci? cioè alla fine tu vedi come le politiche economiche dei vari Stati tendono ovviamente a fare i conti con i vari gruppi sociali a tentare di assicurare in qualche modo una cosa anziché un'altra. Persino, negli Stati Uniti, Paese nel quale per carità la riforma sanitaria della Clinton è salita, di iniziare tutto ad essere le assicurazioni, vatti assicurare, e non parliamo del. Sistema di formazione, di istruzione, universitaria eccetera, cioè, però anche di una serie di cose, devi necessariamente integrare gli interessi in un sistema che più o meno garantisca un po' tutti, meno che in altre situazioni. Ma comunque, ecco, in Europa noi questo non siamo riusciti a costruire, non siamo riusciti a costruirlo proprio perché il mercato non basta a se stesso. Questo è un fallimento della politica, ma per ragioni opposte a quelle di chi pensa che la crisi sia un fallimento della politica. Un fallimento della politica è una cosa che è stato crisi. non una crisi in quanto tale. E alla fine non è la politica statale che ha prodotto la crisi dei mutui sul Parlamento, è l'andamento del mercato basato su i celeberrimi algoritmi prodotti in questi anni che volevano dare oggettività, fondamento ma voi pensate a alla prossima bolla che sicuramente esploderà che è quella dei bitcoin che è sbalordivamente una cosa che c'è sempre stata con una gravata quello che c'è sempre stato è il sistema ONZI, cioè emetto un titolo di debito, pago interessi favolosi che do effettivamente quindi, come? Con i soldi investiti dai nuovi eh, clienti che divergono, a cui pago gli interessi con i capitali degli altri ancora. Poi a un certo punto, quando il sacco è pieno, sparisco 40 guardate che il bitcoin è la stessa quello stessissimo meccanismo con una differenza che ai tempi di Ponzi quello che rimetteva i titoli ci furono cose simili per esempio in Portogallo con lo scandalo di eh, Arturo Vigilio Albert Reich o anche da altre parti beh però se volete per certi versi anche Sindone che però è um, una cosa diversa. Che però c'era un nome, un cognome un indirizzo. E se tu potevi rivendicare i denari che avevi investito, c'era di qualcuno da citare. Poi magari la tassa era vuota, insomma Qui non sai nemmeno chi hai messo, dov'è chi è, dove sta, che fa. È come se ti bussassi alla porta. Vai ad aprire, ti trovi davanti. Un signore con un casco da motociclista scuro che non si presenta e che ti dice guardi io se ricevo un investimento mi pago il 300% nel giro di portes. L'ho fatto con il suo vicino di casa sotto, se le mi dà i soldi che ha io mi critico. E tu che fai? Senza sapere chi è, cioè vai in casa, prendi tutti i soldi che hai e li dai. Siamo a livello, cioè è, è un atteggiamento da pensiero magico, quanto di più arretrato. È ovvio che questa cosa scoppierà in una bolla. Tutto l'ordinamento liberista galleggia su una serie di bolle, per cui è esplosa una il progetto europeo, per tornare all'asse centrale del nostro ragionamento, è una bolla di natura politica che galleggia sulle bolle di natura economico, finanziario. Di fatto dove voi constatate l'inesistenza del progetto è che proprio nell'euro storico della geopolitica in cui c'è questa fusione fra dimensione politico-economica, militare, economica, finanziaria, eccetera, l'Europa non esiste come sottotitolo geopolitico. C'è un ministro degli esteri, Mr. Pesca, che per la verità sarebbe una Miss Pesca, perché è un di cui nessun cittadino europeo. Sa cosa pensa di qualsiasi argomento, persone persone aristocrate di rilevanza. Ora, la verità è che Macron ha una sua visione geopolitica, eh, lo vedi nel viaggio in Arabia Saudita, nell'incontro con Putin, eccetera. La Merkel ne ha un'altra, L'Italia è quella più europeista perché non ne ha alcuna, quindi in quanto tale processi è, è fuggibile a qualsiasi cosa, cosa, insomma. Non parliamo sì. dell'Inghilterra, eccetera, eccetera. è mm. qui il fallimento, cioè, cioè il fatto non è un soggetto geopolitico neanche per quello, quello che potresti avere. Guardate, siamo ridotti a dire che persino un progetto di tipo confederale sarebbe in qualche modo preferibile alla situazione attuale. Io non sono un tifoso del progetto confederale europeo, ma rispetto alla situazione attuale sarebbe un passo avanti, sarebbe un qualcosa. Ecco, io credo che sia arrivato il momento di fare i conti con mezzo secolo, no, 70 anni, di fallimenti e prendere atto che è arrivato il momento di sciogliere le attuali strutture, ripensarle completamente, che non sono ostile a un'idea di un'Europa in qualche modo integrata, ecco uso questa espressione, prendo atto che questa non è un'Europa integrata. Prendo atto che questa è un'Europa nella quale c'è la sopraffazione del soggetto più forte, sul soggetto più debole, che però poi non lo accetta e cerca di reagire furbescamente. Prendo atto dello scarso funzionamento anche del progetto con la scarsa funzionalità del vero. Tutti i grandi obiettivi che sono stati promessi con l'introduzione dell'euro a cominciare con l'idea di equalizzare i livelli di sviluppo in Europa di avvicinare i paesi meno forti, meno sviluppati a quelli più sviluppati quindi in qualche modo omogeneizzare il livello. voi avete questa percezione di quello che sta succedendo vi sembra che la Grecia il Portogallo tutto sommato anche l'Italia abbiano migliorato la loro posizione rispetto alla media europea si era detto che l'Europa che l'Euro avrebbe aperto la strada all'unità politica non ne parliamo proprio al massimo si parla ma è una minaccia obiettivamente di un sistema fiscale europeo che sarebbe quanto peggio possiamo immaginarci. L'unica promessa che è stata mantenuta è che in effetti eh, i costi di eh, scambio delle monete sono stati riassorbiti perché c'è una moneta unica e questo più o meno ha il valore di un punto di pilla. Sì, ma insomma, obiettivamente non credo che sia un vantaggio tale da giustificare gli svantaggi, anzi io constato che l'adozione della moneta unica ha svantaggiato tutta una serie di paesi, come l'Italia, manifatturieri e orientati all'esportazione, che hanno trovato difficoltà maggiori a piazzare i loro prodotti all'estero. Allora, vogliamo tenere ancora la moneta unica? Beh, le soluzioni sono diverse, non sono soltanto. Una delle cose più malafede che io sento dire è la di dice ah voi volete tornare alla lira a questo punto torniamo all'utè stessi, che è un modo per buttarla in cacciara e non discutere seriamente, ci sono molte soluzioni possibili, c'è la doppia circolazione, c'è l'idea di tornare al rapporto del sistema monetario europeo, esiste l'idea di fare più monete, non solo una. Ad esempio, probabilmente una moneta in Sud Europa sarebbe forse un po' più funzionale di quanto non sia un'unica moneta per tutti quanti. Eh, ma voi pensate soltanto a una cosa: in fondo, il Bitcoin su che cosa passa? Sulla crisi della moneta in quanto tale, in quanto concetto economico, nella situazione attuale sulla crisi finanziaria per cui siamo alla moneta fai da te e non è solo il bitcoin pensate alle monete locali il Sardex per dirne uno ma ce ne sono tante in Europa eh, pensate a meccanismi piuttosto rudimentari di scambio in compensazione di alcune regioni europee eh, perché c'è una fuga dalla moneta così come è pensata e strutturata oggi ecco io credo che sia arrivato il momento di discutere, ecco, di mettere veramente sotto sopra questo ordinamento di riaprire di rinegoziare completamente tutto l'assetto dell'integrazione europea compresa la moneta forse lo studio della storia di questi 50 anni e del cosa non ha funzionato potrebbe aiutarci in questo senso. Grazie.